Avevo circa sette anni quando mi regalarono la mia prima bicicletta. Una piccola graziella blu che rispetto alla mia statura sembrava una motocicletta. Era semplice, aveva solo un portapacchi sul retro e i miei genitori mi avevano montato due rotelle ai lati della ruota posteriore che l'avrebbero tenuta dritta in equilibrio. Una delle due rotelle però era stata montata male, storta, insomma una rotella fuori posto per quasi tutta l'estate me ne andai in giro con la mia nuova bici per le vie del paesino di montagna dove passavo le vacanze con le mie cugine con la bici e le rotelle storte che non mi tenevano proprio dritto in equilibrio pedalavo oscillando con una sensazione di instabilità che tuttavia non mi faceva cadere d'altronde avevo tutte le rotelle chi vive in un paesino di montagna lo sa, la bicicletta è uno dei principali mezzi di spostamento ed è pieno di ragazzine e ragazzine che pedalano insieme, uno accanto all'altro. Un po' come le mucche che di tanto in tanto è necessario superare. Verso la fine dell'estate le mie cugine, che erano più grandi di me, mi presero da parte e mi dissero che ero grande e che non era ammissibile che continuassi ad andare in giro con le rotelle. Era arrivato il momento di toglierle chiara la più grande prese una chiave inglese dal garage di nostro nonno e iniziò a smontarle finito il lavoro mi passò la bicicletta e mi disse tieni vai salì sulla mia bici blu un po tentennante le mie cugine mi incoraggiarono pedalai e magicamente stavo dritto in equilibrio mentre loro entusiaste si complimentavano con me Fatto il giro della casa mi dissero che ero riuscito subito grazie al fatto che avevo pedalato per tutti quei mesi con una rotella storta. La mia rotella fuori posto mi aveva insegnato a stare in equilibrio. Un'esperienza che mi ha segnato per tutta la vita, soprattutto nel mio lavoro da adulto come formatore nei servizi di salute mentale. Non avere tutte le rotelle a posto può essere molto utile per imparare.